Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Oggi un video molto veloce perché è nato così. Allora, ho trapiantato quattro alberi da frutto nuovi nel, nel frutteto e ho tolto questo perché era secco qui, lo spaccavo, era proprio legno secco. In più gli animali si sono fatti le unghie, quindi ho deciso di toglierlo. Quando l'ho tolto, però, mi sono accorto che aveva ancora un bellissimo apparato radicale. E guardando bene la parte sotto mi sembra ancora buona, è un bel colore. Quindi, cosa ho fatto? L'ho salvato. Non l'ho buttato via. Questo è quello che rimane nell'insanfardatura che avete visto il video qualche giorno fa. Ora, nel momento che è tutto da buttare, io quasi quasi proverei a salvare quest'alberello qua. Lo metto qui in vaso e se rigetta, dopo qui il punto di innesto, quasi quasi poi lo trapianterò questa primavera con tutto il suo pane di terra. Ora siccome non ho il terriccio in casa metto il terriccio che mi è avanzato da altri vasi proprio così alla buona eh. proprio alla buona quello che viene, viene se non viene, pazienza ci abbiamo provato e poi lo terrò in serra Proprio allora ha piovuto per qualche giorno quindi questo vaso di terra era fuori ho messo solo per coprire le radici Non sporco perché ho finito adesso il trapianto, mi sono dovuto piegare ok, scopro questa radice qui adesso trovo altro derriccio sono passati soltanto un paio di mesi da quando ho messo a dimora gli alberi da frutto dentro questi vasi vasi d'emergenza, ho messo un po' di sostanza organica un po' di stallatico pellettato, sciolto quindi a rapido effetto guardate i primi germogli guardate qui se mi sposto al sole così li vedete meglio ecco i primi germogli guardate questo Questo qua ancora no, ancora niente su questo, magari è morto, eh? non lo sappiamo, però su quattro alberi e due hanno cominciato a fare i primi getti, questo ancora niente, non hanno tutti gli stessi tempi. Li terrò d'occhio, qui nel frattempo ho messo del triccio avanzato e ho buttato le potature dei peperoncini che disgregandosi magari con un po' di fortuna vengono fuori, sono piantine in più ma sono molto contento di queste, ci aggiorniamo tra qualche settimana sono passati circa due mesi, due mesi e mezzo da quando ho cercato di salvare questi due degli quattro alberi gli altri due non è uscito niente quindi sono definitivamente morti ma non mi arrendo ancora qui abbiamo uno splendido susino guardate che bello e guardate che getti che ha fatto questo era da buttare qui abbiamo un pero anche questo sono particolarmente contento perché uno dei pochi frutti che riesco a mangiare quindi adesso l'operazione che farò sono queste taglierò di, di sbiego qui taglierò in obliquo questa parte di ramo che ormai è secca metterò poi magari del mastice per evitare che si infetti per disinfettarlo vi farò la stessa cosa taglierò magari a questa altezza qui queste questi panni di terra adesso che siamo in primavera posso già metterli a dimora ho un paio di posti liberi che casualmente eh, ho tenuto e per fortuna devo dire quindi l'operazione che farò sarà quella di tirar via il pane di terra smuovere bene le radici che è stato l'errore che ho fatto le altre volte una volta smosso poi potrò metterlo poi a terra se vi interessa c'è un video apposta su come trapiantare gli alberi da frutto col pane di terra sono particolarmente contento di questo di questa riuscita perché sarebbe stato un peccato buttare via questi alberi adesso ci vorranno ovviamente un paio d'anni affinché prendano il via e possano dare i loro frutti però Già di non doverli buttare sono, sono contento, insomma, forse non li poi avrei potuto lasciarli nel terreno, ma mi sembravano morti, e chissà quante volte ho fatto questo errore. Quindi da ora in poi farò così. Bene, grazie per essere stati con me anche su questo video. È stato un video molto molto semplice, più che altro una soddisfazione personale. Però ecco, magari un piccolo consiglio. Se tirate via le piante dal, dal terreno pensando che siano morte, magari tenetele qualche tempo così in vaso con un buon quantitativo di terriccio e sostanza organica e vedrete che forse, forse, qualche piccolo oggetto prende. Guardate che vigore. Uno, due, tre, quattro oggetti, cinque qua dietro e riusciamo forse a dare nuova vita a piante che magari avevano il destino segnato grazie per essere stati con me anche oggi se vi volete iscrivervi al canale mi fate un grosso favore se volete mettere un like è lo stesso ci vediamo giovedì prossimo